Ma se mi casca il telefono? So cazzi. Anta oh, tagliare sti capelli Eh, E raggi mi do tagliamo, ma mamma mi ha detto di no. <ride> no. Allora. Ciao. Ci vediamo domani. Allora, ti volevo far vedere delle cose. Eh. Ok, tu mi devi dire cosa ne pensi. No, non mi so più fatti, ma no. se È tipo scopri che tuo figlio sulla tua eh. si fa le canne. Eh. Cosa pensi? Eh. Siamo tutti uguali. Basta che non vai che non il greasering poi. No, quei sering non mi piacciono. Però prima mi sono bucato. Mi ha fatto male. Che non mi dà dispiacere a no, non... Non ho fatto male, guarda cos'è questo qui? Sai cos'è? No. Questo qui... Perfumo. È fumo. Eh sì, è qualcosa che si fuma. Questo qui si usa per Fumare. Eh sì, per fumare. Perché tanti hanno cominciato con fumo, dici tanto smetto, smetto, e poi... Ma io non so, tutti ti dice... Eh, ma non so... È tutto così, dicono orca. Ma non è... Sì, vabbè, dicono tutti così, ma non so tutti. Vabbè, questo qui è un grinder, che è un trita... Qui c'è scritto trita tabacco, ma è una uh -huh. stronzata. Questo qui tu ci metti l'erba dentro mm. qui, poi fai così e ah. così, poi è tipo quello che avevo in cucina, E poi qui si trova tutta l'erba mm. e tutta la polvere, poi, va in questa parte qui. Mm. E si trova tutta la polverina che anche quella lì. Sì, cioè. poi si fuma, oppure cioè, se fai con il cosetto magico. Oppure ti crei il fumo magicello. Questo cos'è? Eh, un cazzo. Che per... <ride> <ride> bello. <ride> è bello no ah, è bello il colore è verde è di solito dei, dei plastiche di solito sono più fatti fighi ce ne sta uno che ho visto che c'ha pure tipo mm. qui il laser e anche qui e poi fai è un mazzo questo qua è un, è un po' sporco però adesso no, metti visto... qua tipo un cosetto sì, sì. un stronzetto cioè, metti là e poi fai mm. metomi però a intermittenza se vuoi fai mm. capito e questo qua se vuoi c'è chi se lo mette al culo e è... però non è, non è no allora questo è qua, è un pacchetto di cartine mm. vabbè, vabbè, questo qua è figo sì. Questo qua si apre questi qua sui filtri sì. Quelli che tu li metti sì. per fumo E poi c'è sta la cartina mm. Capito che è? Sì, sì, ho capito Io conosco queste Buonasera l Ho visto quando fanno i sigaretti. Allora, queste qua sono le cartine corte della ROVE. Perché sono le migliori che ci stanno. Mm. Assolutamente. Non è un prodotto sponsorizzato questo, diciamolo. Questi qua pure i suoi filtri migliori. Mm. Perché? Non lo so, perché però dicono che sono migliore, allora io mi fido. Qua ci sta un po' di colla. Allora, racconta come ero da piccolo, no racconta. Ma che registro? <ride> sì, lo registro. Dimmi oh, eh, di come ero da piccolo, L intanto intratteni di persone. E, eri bravo. Solo che mi faceva arrabbiare che salivi sulla sedia E non c'era e... e mescolavo la sedia No, salivi sulla sedia e pa... ti metteva in pa... terrazza C'avevo paura che cascavi giù Ma ti ricordi quando mettevo le macchinette? Quali macchine? Le macchine, Terari O quelle che stanno qua fuori Le macchinette. Ah, sì, sì Ora ti faccio vedere come si fanno Sì, ma a me non vedo me se... che sai. Non Ma mica ma fumo Io per cercarmi che ne fumo che di solito lo uso per raffreddore o non so male e così Arge qua per fuori va Oh non la strobiccia che quella costa eh Costa quanto i mortacci mia nonna <coughs> Questi prodotti sono stati gentilmente offerti da. Eh no no Sono stati gentilmente offerti da CBD Store Empa... Empatica CBD Store Un negozio di canapa legale, cioè di erba legale, ad Albano Laziale, non mi ricordo la via, per tu te ricordi la via. Vabbè no. comunque <coughs> ringraziamo Luca Grazie Il proprietario di queste cose casserelle Ah e i miei lo sanno Cioè non vado là da solo Non mi piace stare questo qua è vero che i miei lo sanno che fumo Sì No dica da là No sì si dica da là Sì si sì, sì, lo sanno io lo so Però io sono un bravo ragazzo perché mi faccio di erba Certo no, la dice... glielo dice a mamma glielo dice a nonna Sa Sappiamo tutto quello che fa Sì ma di che mi fumo io che erba? Le, le, la margana. No, intendo erba come. Secca. Quella legale? Sì. Quella legale perché quella l'altra se dalla testa, poi dici no, diventi intossico del mezzo. Sì, sì. Eh, diglielo, no. Porca troia, mi è cascato il pezzo di. Cacca. Allora non so che ora ti romperò un pochetto il cazzo, però ora ti faccio vedere esattamente come si fanno le cose. Tu sei pronta a vedere il tutto? Ah, poi il tabacco, se vuoi per me. Ah no, non ci ha messo a fuoco. Ok, ora allora ci ha messo a favore, vedi, tu basta che ti muovi, io ti dicevo oh, ammazza quanto è figa Pina, capito come fa? O non mi credi? Pensi che te sto più a per culo, nonna? Nonna, pensi che te sto più no. a per culo? No. Ma tu non hai visto i miei video, no? No. Dai Romani, Pina, era un nome. Che nome? Eh, non lo so, pensavo che mi dicessi bene. Non lo so. Eh, perché io lo so invece? Ma vedo che te pensi, io vado al turistico, no? Questi no. dovrò prendere la Peppe Ah, Chiara oh, Guarda che Peppe non vedo manco più io, eh no? Mm. Lo vedi solo te? Io le ho E che cazzo ne so, tu l'altro giorno mi hai detto Oh, ho visto Peppe Io non ho visto nessuno Manco io, no? Quindi, nonna, in sostanza, questo qui è una canna o uno spinello. Però ora in Italia è legale. Cioè, manco per cazzo è legale. È legale quella legale, ovvero questa qui, che ci è stata gentilmente offerta da. da CBZ in empatica. Quello lì, da Luca. Vabbè, comunque, il video è finito. Ciao! E <ride> non sta qua la videocamera, mm -hmm. Il video è finito. Ci vediamo domani con un altro vlogmas. So sempre se mi prende, perché non mi sì. prende mai? Perché io sto a fare video tutti i giorni. Però sì. ci sono i giorni in cui non mi va bene. caricare, mi po' certo, le ciglia. No, certo. no, YouTube c'ha problemi. certo, certo capito? Sì. E manco mi pagano. Vado a tagliare sui capelli. Eh vabbè, parte i capelli. Seguitemi su Instagram. Anche okay, mia notte c'è da Instagram. Qual è lì? <ride> Instagram. Ho la sala dell'Alessa? Perché non lo so, perché sa è Ah, sì, è dell'Alessa? Si vergogna! Per no, quanto Una vergogna? Una volta cacca. ho fatto un video anche con Alessandro, lo sai? Sì? Tu te ricordi? Sì. <ride> sì. sì. <ride> Mentre mangiavi la perpa giapponese. Diglio da non fumare. Ma come prima sì. hai detto che era un sì. bello Si bravo. comincia quei danni e poi si finisce. Eh, Ti sì. faccio vedere i porno di oggi a confronto a quelli di ieri. Ah, mamma mia. E eh, però tu sì. c'avevi i giornaletti, ci avevi. Giornali? E io non c'ho i giornali. Io ce l'ho tutti i sul computer. Poi si vediamo tutti insieme. Sí, amore, allora, sì, amore, si. Ti faccio una vita, amore. Vedi come sono moderna io, di nonna. Versace in my clothes, a widow white horse and she's <laughs> swinging three lines like a deed. A black girl rolling out, Molly.